Su, so, coraggio. Diamo a Ben l'occasione di beccarsi un credito extra, d'accordo? Lo chiameremo il problema del conduttore di quiz televisivo, ok? Ben, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra tre porte diverse, intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre due, capre. Quale porta scegli, Ben? Uh, la numero uno. La numero uno. Ben sceglie la porta numero uno. Adesso... Il conduttore di quiz, che per inciso sa cosa c'è dietro tutte le porte, decide di aprirne un'altra. Diciamo che sceglie la numero 3, dietro la quale è seduta una capra. Allora, Ben, il conduttore ti si avvicina e dice, Ben, ti vuoi tenere la numero 1 o passi alla numero 2? Cioè, è nel tuo interesse cambiare la tua scelta? Raga, ma voi cosa fareste? Ma io non cambierei, secondo me tenta di fregarti Anche perché il mio oroscopo dice di non fidarmi di nessuno questa settimana quindi Ma ragazzi non lo so perché conoscendo la mia sfiga di sicuro la prima non è quella giusta Ma raga scusate ma se tanto il risultato non cambia Ma no a sto punto scusate io mi fido del mio istinto e non la cambio la mia scelta No no no mantengo quella mm. No ragazzi, io non sto capendo, fermate il gioco! Ma raga, ma è facilissimo, è questione di probabilità. Andiamo ad analizzare caso per caso tutte le possibilità che ci si parano davanti. Nel caso in cui scegliessimo la prima porta fin dall'inizio, il presentatore aprirebbe la terza porta con la capra e noi, cambiando, troveremmo l'auto. Non cambiando, manterremmo la capra. Se fin dall'inizio avessimo scelto la seconda porta, quindi quella contenente l'auto, il presentatore avrebbe aperto una porta con la capra, diciamo la prima, pertanto se noi cambiassimo troveremmo la capra che si trova nella terza porta, se noi non cambiassimo manterremmo la nostra auto. Se fin dall'inizio avessimo scelto la terza porta, allora il presentatore avrebbe aperto la porta con la capra, la prima porta. Noi cambiando avremmo trovato l'auto, non cambiando avremmo mantenuto la nostra capra. Andiamo adesso a contare i casi in cui cambiamo. In totale sono tre. Vediamo quindi che di questi tre casi, in uno su tre troviamo la capra, in due su tre troviamo l'auto. Al contrario, se non avessimo cambiato, avremmo trovato in un caso su tre l'auto, in due casi su tre la capra. Pertanto, in questa situazione, possiamo dire che la scelta ottimale era quella di cambiare. Veniamo la situazione da un punto di vista teorico. Il nostro obiettivo sarà mostrare coi calcoli ciò che abbiamo ipotizzato e schematizzato, e dimostrare come, sebbene ignorare il passato funzioni in certi giochi, diventa un errore di valutazione in giochi come questo. Chiamiamo I l'evento per cui l'auto si trova dietro la porta iesima, e CJ l'evento per cui il conduttore rivela la posizione della capra dietro la genesima porta. Per fissare le idee, supponiamo il caso in cui venga scelta la porta 1 dal concorrente. Inizialmente il giocatore si trova davanti a tre porte chiuse, dunque la probabilità che l'auto si trovi nella prima porta è proprio un terzo. A questo punto il conduttore, dovendo scegliere tra due porte con la capra, avrà probabilità di scegliere una delle due pari a un mezzo. La probabilità che il conduttore selezioni una porta con dietro la capra, posto che l'automobile sia dietro la porta 1, ovvero la probabilità dell'evento C3 dato l'evento A1, è un mezzo, perché se l'automobile è dietro la prima porta, che abbiamo scelto inizialmente, il conduttore potrà scegliere di aprire una tra la seconda o la terza porta. Dal punto di vista del concorrente, dunque, il conduttore ha solo due porte tra cui scegliere, cioè probabilità un mezzo per ognuna. A questo punto, grazie al teorema di Bias, possiamo ora calcolare la probabilità dell'evento A2 dato C3 ovvero la probabilità che l'auto si trovi dietro la porta 2, dato l'evento in cui il conduttore scelga di aprire la porta 3. Poiché gli eventi A1 dato C3 e A2 dato C3 sono complementari, la probabilità di A2 dato C3 è proprio uguale a 1 meno la probabilità di A1 dato C3. Quindi dal teorema di Bias questo è uguale a 1 meno la probabilità di C3 dato A1 per la probabilità di A1, tutto fratto la probabilità di C3. A questo punto basta semplicemente sostituire i valori che abbiamo già trovato precedentemente, e il risultato è proprio di due terzi. Esatto! Gente, ricordiamocelo, se non si sa quale porta aprire, sempre tener conto del cambio di variabili. Molte persone non avrebbero cambiato, non so, per paranoia, paura, emotività, ma il signor Campbell ha messo da parte le emozioni e con la semplice matematica mette il culo su una macchina nuova di zecca!